Quanto masso, 3.000 euro per ogni sbagliato, vediamo chi entra quanto sconosciuto! Oh! Laura Gioia senza H, attenzione! <ride> è un bel portamento! Belle col te. io la farei alzo un po' le braccia così a non spogliare però eh no, no. alzo un po' i capelli il collo così deve ballare bumbum boom boom, la signora bumbum? Bon eh, sì, eh. eh, se non Poi so impossibile... se abbiamo bumbum Signora, eh. lei ha mai messo le ungandine nel freezer? No! Ho visto che c'è un tatuaggio, ah no, la microfono. Eh sì, un tatuaggio. Signora mia, poi ho visto che veramente. Cioè, lei buom boom buom boom, boom, boom, eh! Bravissima, quanti anni ha buombo? È boom, simpatica. Boom. Eh sì, eh. Un'ipotesi sulla cinquantina. Segno? 50? 50. 50. Sì, segniamo 50. Ok, 50. Va bene, no? Inizio. No. Bom, bom, bom, Aspetta, bom, le bom. mani, le mani, no, le mani davanti. Bom, bom. Allora, l'indizio che tra cronaca Gossip e Zoom Bu, no, Vogliamo vedere da TV vicino? Che dite? Gossip Gossip? Ti intendi un po' di gossip? No Valeria? E allora? No. Quando no, lasceva... No, io lo faccio Io non sono cattiva, che mi riferiscono Quando lasceva Laura Gioia senza H Attenzione, in quell'anno c'era questo pettegolezzo Vediamo se... Beh, insomma, e cronaca rosa, perché Sofia Loren aveva 23 anni e si sposa in gran segreto in Messico il 45enne Carlo Ponti. Sofia Loren aveva 23 anni quando nasceva lei. Ah, ok, eh, quando aspetta, nasceva aspetta, aspetta, allora. Allora, Laura 45, Gioia, Sofia Loren aveva 23 anni. Perché c'è. Sofia Loren ha 80 canta... anni. No, allora Sofia Loren ha è importante, che, cioè, ho 83 anni Sofia Lorena 83, 84 20. attenzione Molto con... aspetta attenzione allora, più di 23 10, 9, 55, 56 59, 59, 60 50, 57 no, scusa, no abbiamo detto 59 15, allora, sì, Sofia Lorena ha 83 anni circa anche se ne, ne dimostra 20 di meno lei aveva 23 anni quindi eh, 23 più 60 era 60 andavi no, bene in 53 cioè 59 e 60 anni io non so brava a fare i calcoli ma Ho 59 visto. La... come me Laura Gioia hai 57 no, anni 59, sì o no ah, 23, eh. 59 60 più 23 va 70-83 no ma no guardate di quanto siete sbagliati guardate guardate scusa Sofia Loren io no, calcoli con l'età della Loren guardate 83 anni Guardate, venire. un anno 3.000 2 anni 6.000 3 anni 9.000 4 anni 12.000 5 anni ragazzi 80 qui 80. una tragedia 18.000 euro che è costata 83 scusami eh. gioia Diglielo, te quanti sì. anni hai? Sapete quanti anni ha? Lo dico, mai 63. 63. Io ho 60, 59, 60. mi ah, sì. corri Però se la Loren aveva 23, 63. anni, e la Loren ha 86. Ha 86 anni non che Comunque, cosa fai l'Aura Gioia? Mi sei piaciuta col bum bum bum bum bum. Piaccio le danze sensuali? Ti piace le danze? youtube dove ah, pubblico ah, video esatto. Vedi. dove pubblico video comici, comici? dedicato alle donne eh. forma senti cioè... ma ehm, quanti quanti followers hai? Mm, 3000 3000 devi crescere eh, tu sì. quanti followers hai Valeria? Eh, eh? quanti followers hai? un milione qua come si fa? come si fa? dovrei avere eh, dei... <ride> io niente, un po' un po' carota, così centinaia di migliaia ma se ci mettiamo insieme ne avremo 10-10 se 10, ci mettiamo 10, insieme 10. possiamo fare bum bum bum dalla mattina alla sera non è è senso che ah, non tanto no scherzi dopo te lo faccio fare no, ah certamente senti Valeria, media, dare un consiglio alla ragione per aumentare i followers che deve fare? Eh, guarda, devi stare rispondere condividere mettere gli hashtag giusti allora, fare delle storie per sì. esempio quando se fai un, un post che diventa virale una cosa che tutti e dipende, dipende ci cioè sono tante non ti detto niente praticamente super sì, vale, no, no, su, no, no. cazzo ecco veramente. grazie per essere stata sì, con noi sì. la gioia